Solitamente una sera a settimana mi ritrovo a cena, ospite a casa di amiche, ma siccome casa nostra sta finalmente acquisendo delle sembianze umane, potremmo dire, o a misura d'uomo, possiamo finalmente invitare persone. Quindi questa sera la Vale viene a cena a casa nostra e quindi cucino io. Oggi è sabato, sono stata al mercato, io vado al mercato centrale di Milano, il Sogemi, che è un mercato ittico ortofrutticolo della carne e delle piante e oggi per la prima volta sono stata al mercato del pesce e ho preso i moscardini. Subito dopo pranzo mi sono messa a pulirli, è molto importante togliere la membrana esterna che è anche un po' rugosa e si sente al tatto che non è la consistenza giusta da mettere in bocca perché è ciò che poi in cottura li rende duri. Quindi è molto importante pulirli bene e poi li ho buttati in un pentolone a bollire perché vorrei farli in umido, devo ancora decidere se fare un insalatone o farli in umido dipende da che ora torno oggi a casa però dopo 4-5 minuti che stavano bollendo sono andata a tocchicciarli un pochino li ho trovati durissimi sono andata nel panico, ho spento tutto, li ho lasciati là per fortuna adesso è passata circa un'oretta e eh, si sono continuati a cuocere nell'acqua, non lo so se sono ammorbiditi per fortuna, pensavo di aver perso i moscardini. Quindi i moscardini belli che pronti, devo soltanto decidere come farli, ma questa è un'altra ricetta che eh, si può preparare in anticipo, infatti ora sono le... non vedo l'orologio ma so che sono le e mezza. sto andando all'IKEA a prendere le ultime cose per la casa e eh, questa sera torno a casa e vi faccio vedere come assemblo la cena in 5 minuti 10 per stare un po' larghi tanto c'è tempo sono tornata presto quindi ho deciso di farli in umido con il pomodoro quindi filo d'olio che poi stendo con l'attrezzino preferito di Jimmy si sente un pittore quando facciamo queste cose Oddio io non facevo il dito finché non ho iniziato a giocare. Aglio e letteralmente dalla pentola alla brace aggiungo la passata di pomodoro per speziare un po' il tutto utilizzo questo che è una specie di dado vegetale tipo quelli lì della Knorr solo che questo è senza sale contiene eh, oddio in inglese cipolla carote uh, cipolla carote Turmeric, parsley, chives, and low veg, insomma ve li scriverò qui se avrò impressione perché ora non mi viene in italiano. Però ha veramente lo stesso profumo del dado vegetale. Questo quest'inverno quest lo utilizzerò tantissimo per fare i brodi per fare le, le vellutate perché è veramente uguale solo che è senza sale quindi un ciocciarino. Okay, ora non esageriamo. Ho tenuto da parte dell'acqua di cottura dei moscardini Così che se la salsa di pomodoro si rapprende troppo La posso allungare con quella invece che con acqua Così mantengo il sapore e evito di diluirlo Insomma. Mm. Aggiungo un po' di prezzemolo perché è la morte sua Pesce e prezzemolo, combinazione fantastica E lo lascio continuare a cuocere finché non arriva la valle essenzialmente come contorno dei moscardini umido ovviamente la polenta che io non so fare ho <ride> un disagio con la polenta, la sbaglio sempre prendo la frusta metto a bollire l'acqua cioè l'acqua sta per bollire e verso a pioggia ma ah, si sì, la faccio tutta vai vai allora io adesso sto qui 8 minuti perché giuro che se mi viene grumosa mi arrabbio ah, io gli devo mettere il sale, aspetta Faccio io? Grazie Che ragazzo multitasking <ride> Mi porti un libro <ride> Come polenta faccio questa che è polenta valsugana con farina di mais integrale Non so, ce l'avevo in dispensa da un bel po' quindi è bene che la finiamo, infatti Qui è prossima la scadenza Ragazzi okay. la cena Cioè la mia La cena La stia. mia girls mi ha con... preparato <ride> Noi qui con noi Si rilassi dove, Oddio dove si <ride> eh, cioè, vabbè, Non vieni. la conosci Poi abbiamo dei finocchi che credo siano alla curcuma al forno Pazzesca Pazzesca questa ragazza Una sera a settimana quando ci va non abbiamo un giorno preciso Serata pizza rigorosamente nel cartone e all'aperto, ora questa è una delle ultime volte che potremo farlo qui siamo in Parco Sempione a noi piace così Buonasera e buon inizio settimana Oggi è lunedì e questa sera cena... Uuu uh, come sono le lumine di cena a base di pesce avrei voluto fare il risotto alle zucchine e metterci sopra il filetto di salmone ma eh, non ho trovato le zucchine, non ho zucchine in casa, mi sa che stiamo arrivando nella stagione di addio alle zucchine, quindi devo iniziare a farmene una ragione. Comunque quindi, niente, sono passata dal voler fare un risotto a eh, insalata e resti del frigo, tra la polenta dell'altro giorno, un po' di ceci, un po' di riso avanzato, insomma cena con avanzi di frigo e re salmone per cuocere il salmone alla perfezione lo faccio cuocere a fiamma bassa con il coperchio sulla pelle e poi quando vedo che la cottura è arrivata fin su E eh, diciamo che lo vedo un po' dal, dal colore bisogna osservarlo lo giro, alzo la fiamma e gli faccio fare la crosticina sopra della padella bella saporita per riscaldare la polenta <ride> direi che a crosticina ci siamo yes mi sono perso un pezzettino scusate e voilà il riso tutta la polla in tappa i ceti salato Ma dillo dillo quando sono brava a cucinare stai migliorando un sacco bravo <ride> Ma le patate le faccio come tua mamma eh, mm, No No. Ma lei ancora non me l'ha detto segreto Secondo me non ce l'ha e quello l'ha fatto proprio Mi proprio versi l'acqua grazie A domani La cena di questa sera inizia con la preparazione Della one and only Perché se non è più stagione di zucchine Arriva lei Zucchia Yesa allora, questa non è particolarmente castagnosa, come potrete notare dal colore, ormai siete anche voi delle esperte, quindi so che l'avrete già capito dire: Sì, andiamo con la castagnosa, io lo so. E infatti, quando non è castagnosa, ma comunque la zucca è buona, soprattutto la zucca delica. La uso nelle preparazioni salate, infatti questa sera la uso come contorno della cena e invece quando è castagnosa io la butto in forno, si cuoce, diventa bella dura, densa, spolverata di cannella e ragazzi, spettacolo! Ma ancora non l'ho trovata così, quindi l'ho utilizzata tantissimo in questo periodo nelle preparazioni salate e questa sera la utilizzo con una delle mie combinazioni preferite Zucca e uovo alla fashions, quindi iniziamo con la preparazione della zucca, poi vado a farmi la doccia e poi ritorniamo con l'uovo La preparazione della zucca prevede una cosa difficilissima e davvero, cioè, Masterchef e Cracco, spostatevi, bisogna soltanto togliere la buccia se, evitando di tagliarsi una mano e eh, poi si fa cubetti e si cuoce in padella fuoco basso eh, così che cuoce bene dentro che non si brucia e se volete potete aggiungere della cipolla zucca e cipolla top! Doccia fatta e tra parentesi vi volevo chiedere scusa se nelle clip di questo video si sente molto la tv di sottofondo, lo stavo editando e ho sentito il bordello, ma ci stiamo ancora un pochino abituando ai suoni di questa casa. Comunque, è tempo della deposizione delle uova e della preparazione della uova alla fashions. Allora, abbiamo l'acqua che sta... Bollendo Si prendono le uova Io prendo queste qua Pasta gialla Ragazzi sono buonissime Io veramente le adoro Quel colore rosso vivo intenso yes. Ok E l'ultima allora, volta che ho fatto le uova alla faccia sono tra la fotocamera Quindi mm, Guarda ma Perché devo far vedere questa cosa Cioè molto Nel senso Si prende l'uovo E si mette dentro Si avvia Il timer 5 minuti e 30 secondi devono bollire dentro l'acqua Scaduto il tempo si spegne il fuoco 30 secondi lì Non li tocca nessuno Allo scoccare del sesto minuto dritto sotto l'acqua gelata per bloccare la cottura Uova la fashions? There you go Alcuni di voi mi hanno detto che a volte fate fatica a sbucciare le uova Allora un pro tip che vi do è usare un cucchiaio per sbucciarle perfettamente e senza che, soprattutto quando si arriva in punta, si stacchi l'albume, prendete un cucchiaio, seguite il contorno dell'uovo, dai. Okay. Sì. -da! Perfetto! E sicuramente la fashions e voilà qui a lato ci sono degli albumi strapazzati macchiati con curcuma, sale vabbè, e pepe quindi per questo sono un po' rossicci e le mie due uova la faccio mentre per Jimmy ho fatto sempre uova ma una frittata di Questa è la parte più brutta, okay. zucchine porri e sopra qua c'è del parmigiano e del pane abbrustolito Ora dobbiamo vedere se poppano. Una cosa so fare. Una certezza. Risocchia in estivo con testo di 7 giorni, 7 cene, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, fatemi sapere se un format del genere sui pranzi o sulle merende vi può piacere, non vi chiedo sulle colazioni perché è difficile che io riesca a fare 7 colazioni diverse in 7 giorni perché ogni tanto mi fisso su determinate colazioni e non vario molto la mattina... Oppure se preferite dei cosa mangio in un giorno, quindi vedere cosa mangio da colazione a cena invece che soltanto un pasto. Insomma, fatemelo sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!